Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e come vi ho detto la sorpresa è Che ora c'è un nuovo microfono E non sentirete più i brutti tap tappini di quando clicco sullo schermo E poi ho aggiunto una nuova intro Che secondo me era più bella e poi per cambiare Perché sempre stessa non è bellissimo Come sempre vi ricordo di lasciare like E di iscrivervi perché non ci vuole niente e anche di condividere il video. Allora partiamo subito con la prima notte. Ovviamente musica maestro. Allora direi che questa battaglia è stata abbastanza semplice, soltanto un piccolo, una piccola cosa che ehm, direi di cercare di stare attenti comunque a Grifone Magno perché ok che è forte però comunque se ci perdiamo siamo un po' nella... qui direi che abbiamo abbastanza vinto facilmente e direi di andare avanti se potenziando la barricata è gigante Ora già, forse un pochino più difficile, però fattibile, ecco, potenziamo come sempre barricata e gigante. Perché comunque c'è cioè, gigante utile perché li stiamo usando se ci dovessimo riregliforo e magno, mannaggia me che l'ho detto va fine che succede, potrebbe esserci utile un gigante molto grosso, capito? Allora, per ora è abbastanza semplice, sempre gigante e barricata, così ora c'è ben gigante a massa quanto è bello e non so, spero che resti così semplice, eh, vabbè, vediamo. Stiamo andando molto bene, cioè. cavolo. Abbiamo fatto quanti? 3-4 livelli, uno dentro l'altro velocissimamente. Allora, buono ma non buonissimo perché cioè sta diventando troppo difficile e ci dovremmo comprare direttamente un altro grifone, sarebbe meglio, quindi devo risparmiare un sacco in gemme, poi andiamo a combattere adesso, vediamo. succede? ma. Perché Ma lo... Ma perché? Perché? Dai, però. Non è possibile di Cioè, che co? Per... Come ha fatto a morire? Allora, adesso qualcuno mi deve spiegare come ha fatto il grifone magno, che è super potente e super forte, a morire contro due nabi zombie. Com'è possibile? C'aveva tutta la vita quando è cominciato il combattimento. Non è stato manco tanto. Cioè, come è possibile? Non è, non è giusto. Non, non è giusto. Perché? Non, non doveva morire, non è giusto. Allora, direi di interrompere qui perché sennò. Non lo so, senza il grifone no. Non ce avremmo mai fatta. Eh, vabbè, vedrò di. Sicuramente non uscirà tanto a breve il, video, il prossimo video di Stick War. Perché io dovrò risparmiare un sacco di gemme per cercare di ricomprarmi il griffo e magni, almeno qualcosa che sia, sia un sostituto. Anche se è impossibile sostituire quello più forte nel gioco. Ehm, vabbè, direi di salutarci qui. Ehm, vi ricordo come sempre di iscrivervi, di lasciare like, di condividere, di fare quello. Che vi pare perché se no siete brutte persone <ride> e... Mm -hmm. e da zappa la è tutto alla prossima